Troviamo il fatto positivo il fatto che si sia voluto aggiornare una normativa che come diceva eh, ha compiuto 30 anni eh, su un tema che forse è stato sottovalutato per troppo tempo invece è fondamentale per la nostra economia ma non solo. Ehm, C'è però un articolo che noi riteniamo critico, l'articolo 7 che riguarda la tutela dell'ape ligustica dove sulla carta eh, ne condividiamo le finalità, nella pratica però eh, riteniamo che sia invece un'apertura all'introduzione di api ibride. Facciamo un passo indietro, sì. che cos'è l'ape ligustica, perché forse non tutti gli ascoltatori sì. sanno che cos'è, e appunto come si combatte e la libridazione e che tipo di pericolo può rappresentare. Sì, l'ape ligustica intanto è una sottospecie autoctona, locale, eh, che è particolarmente diffusa in Emilia Romagna e quindi a maggior ragione va tutelata. Ora, eh, c'era un, un vecchio decreto del Presidente che diceva due cose chiare. Uno, eh, c'è il divieto di introdurre api diverse dalla ligustica e due, il divieto di allevare api diverse dalla ligustica. Oggi con questo progetto di legge invece permettiamo l'allevamento di api diverse, quindi di api ibride. Però inseriamo invece il divieto di moltiplicare o commercializzare api e regine diverse dalla ligustica ora il discorso è un po' tecnico però eh, il, il tema è questo che a fronte appunto di queste casistiche vengono inseriti dei controlli che difficilmente verranno attuati perché se io sono un apicoltore che detiene api ligustiche lo posso fare perché la legge oggi me lo permette sì. ma voglio eh, api diverse dalla ligustica ma voglio moltiplicare e commercializzare api e regine diverse a meno che chi mi viene a controllare non mi colga proprio nel momento in cui la larva Diventa ape, io sono legittimato comunque a, a detenere le legustiche se non vengo colto proprio sul fatto. La stessa cosa eh, riguarda la commercializzazione, quindi la vendita di api diverse dalla legustica, o vengo colto nel, nel momento in cui magari all'interno della mia azienda. Eh, vendo api regine diverse dalla ligustica, diversamente è detenzione, quindi io posso eh, come dire, moltiplicarle senza che nessuno possa contestarmi alcunché. L'aspetto critico è soprattutto questo, cioè l'applicabilità eh, di una norma che secondo noi non è eh, attuabile. Avete avanzato degli emendamenti per cambiare questa norma, e in realtà poi alla fine di, di questa discussione, che ormai si avvicina al voto, come voterete? Allora, eh, come detto anche in discussione, per noi l'aggiornamento della norma è positivo, ma l'articolo 7 che riguarda la tutela della pediglustica è particolarmente critico e incide purtroppo sul voto finale, quindi noi alla fine ci asterremo proprio perché temiamo che... Ciò che è previsto all'interno di questo famoso articolo 7 sulla tutela della peligustica non verrà attuato e anzi aprirà le porte all'ibridazione di un ecotipo autoctono che è particolarmente importante proprio per la nostra economia e per il nostro ambiente. E le chiedo anche una battuta sui due ordini del giorno che presenta il Movimento 5 Stelle eh, legati a questo sì. provvedimento. Allora noi ne abbiamo presentati tre in realtà, uno che prevede una premialità per chi eh, fa biologico in termini proprio di contributo economico e una premialità invece per chi decide di convertirsi per la prima volta a biologico in termini di punteggi di graduatoria. E rispetto anche al referendum che veniva citato de, della Baviera in cui si chiede che ehm, i terreni agricoli vengano coltivati a 2025 per il 20% a biologico che cre crediamo che sia un obiettivo eh, sfidante che anche questa regione può raggiungere quindi chiediamo un impegno in questo senso e, ah, e l'ultimo è quello di ehm, come regione di sostenere la ricerca è venuto in audizione un ricercatore proprio che tramite Miele riesce a risalire al DNA ambientale è una ricerca particolarmente importante e, ehm, e quindi chiediamo alla regione di sostenerla.